Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con Ottantesimo Minuto per i risultati delle partite di serie A, B, C, D e la miseria quant'è. sono. Cominciamo subito la serie dei nostri collegamenti passando la linea a Giampiero Galeazzi che ci parlerà della partita della Roma. A te, Giampiero. No. Signora? Signora? Rifacci questa voce. Se non ha voce il soldato viene, chi è? Sono Valenti e a me serve Galeazzi. So la flora e a me che mi prega. Bene, e... non è pronto il collegamento eh, e Valenti. Allora, pro... Ah, sì. mi scusi tanto, vuole il suo Giampiero? Io sì. lo sì. cerco subito, ma aspetta il tantino, eh. Giampiero! Beh, è andato a cercarlo. Passiamo oltre con il consueto commento sulla giornata odierna da parte del nostro ospite Alfredo Pigna. A te Pigna! A Vicenza, Vicenza Batte Bologna, 1 a 0. Atalanta Fiorentina, 1 a 0. O 0 a 1 o pari. A Seferini, non lo so. Avellino Como? Non lo so. Barilecce, neanche questo so. Inter Roma, X. Pisa, Sampdoria, Y, Domino Napoli, 2 a 0. E uno che ne riportavo, 3. Udinese, Juventus, così così. Non ci si può parlare. Era una Milan, sospesa al 43 del primo tempo per eccesso di gol. E veniamo alla classifica. Al primo posto troviamo il Rigueira, con l'estate spazionato. Al secondo, non ho pensato ancora, una bracciolina di maiale o un pezzo di musica. Al terzo posto il Torino con 44 punti e al 4. Quattua... Al, quattua... al quattua... Il Verona con 65, al quinto il Napoli con 22. Allora ricordiamo che Udinese, Pisa e Bari devono presentarsi accompagnati dai genitori. Passiamo a Tonino Carino che come al solito ci parla da Ascoli. A te Carino. Grazie Paolo. Sono carino, sono piccino, sono la gioia di mamma. Se mi sporco il vestitino il papà mi fa cia cia gran bella domenica, quella odierna. Con Tata siamo stati a trovare Zia Rosi, che ha proprio una passione per te. Sai Paolo? Un sì, panino con il succo e con il formaggio. Domenica ricca di gran gioco, alle 15.45 una fettina. Tata mi ha preparato la torta di mele. Eh, ma per, per venire al calcio niente di importante da segnalare, sì. Una fettina basta. Ed ora passiamo la linea a Giampiero Galeazzi che ci parlerà della partita della Roma. A te, Galeazzi. Giampiero? Sì, io la voce la sento, ma non so se siamo collegati. Se, se ha detto via, puoi parlare. Mi scusi, non c'è Galeazzi? Io, alla voce, la sento, ma a lui, a Valente, non lo vedo di faccia! Ma non lo puoi vedere, parla! Sì, bu buonasera. Buonasera. Eh, che siccome che mio marito è influenzato, forse. <ride> c'è un tossicone di quelli. E allora mi ha chiesto. No, signora, sono qui, qui. Qui davanti a lei. Sì, ecco, buonasera. Eh, buonasera. che Siccome che sono ciecata, io non la vedo. <ride> non so se lei ce o ci sono. Oh, io, siccome che Giantiero ha influenzato? Influenzato, adesso voglio che gli faccio io il resoconto. Fai il resoconto? Sì. Oh, giantiero non si laghe so, sì. e ti sorzi! E la supposta e sul comodino, che ora? Leggi, eh, sì. leggi il risultato, vai! Sì, signora, sì. almeno legga i risultati. I risultati? I risultati. Sì. Glicemia 42. Nella norma Oh no, no Le analisi sono Il calcio. calcio Signora il calcio Cal Calcio lo prendi due volte al giorno sì. il ma Che stai dicendo? Vai! Sì! Ho già un piema a 10 qua che hai mai visto Questa mia io non so chi di Non è mestiere mio Già quando stai male io non ti so fatto, Bene A te pigna Buonasera Valenti Adesso quello mio marito non c'è, se ne è chiuso. E allora... Eh. Bene! eh Bene, sì, però adesso che cosa facciamo? In sua vece abbiamo oggi la signora Pigna. A lei. Pigna, i risultati. Sì, eh, i risultati non è che io li sappia molto, per dire la verità, perché questa è un po' la prima volta che io vengo da queste parti, vero? Ecco, allora mio marito è partito per le vacanze. L'ho spiegato questo. Ecco, sì. E allora adesso io mi devo accontentare di pigliare il sole in terrazza con tutte le pigne di fuori. Bene, eh. Bene. a te, carino. Tu Tonino, non entrare in acqua, Tonino, vieni qui, ti stai bagnando i piedi? No! Tonino, vieni qui, che cosa fai? Vieni qui, vieni qui, vieni qui che ci si va che ti vuole. Ciao Paolo. Bene! La selva di Val Gardena, Fertini batte Bearzot 1 a 0, su scopone di Sandro al quindicesimo minuto, a te la linea Paolo. Bene! C'è oh, una voce, in so No, Non ho fatto il bagno eh. No, sorgagazze, non c'è, non c'è più nessuno, sto pulì lo studio, eh, mi capisce Catania Cagliari Pari o dispari? Valenti Pari o dispari? Pari Dispari Bim Bumba Due, due, quattro pari Bene Perché non si fanno le puglie? Non si fanno perché la sabbia per noi piccini è già già attiva A te, Giampiero Mamma mia Valenti Giampiero mi ha corcata di bocche oh, valenti. Bene! bene, Beh, bene un corno, Valentino? Bene! Bene! vuoi Volete da la Roma? Sì. Aspetta, glielo leggo io! Fa lo stesso! Glielo leggo io! Mi scusi se faccio qualche errore perché... Non avendo c'è l'occhiale, c'è sbrillo, che coppa! Allora, dunque! Dice La partita è stata molto combattuta Dice che la Roma giocava con la zona Zona, deve essere zona tra Severi, Magliana No so se, se... Io Valenti ti lascio E me ne vo Piripipì piripipo. Bene. Bene. Bene Bene Bene Se ti vuoi dare una smossa che devo farmi il bagno pure sera, io Buonasera Tata. buonasera Buonasera data allora. Stiamo finendo, abbiamo il piedino destro. E allora, allora, è finito. Allora, il collo vanno. Io non lo vedo e eh, non lo so, eh, no, non lo sa. So. Se, eh, se voi lo sapete, collegatevi. Collegatevi, ci si eh, coll Collegatevi, mi eh, Se voi lo sapete voi, non sta so, collegatevi. Collegatevi, collegati, Buonasera. È tutto anche per questa domenica. Ci vediamo domenica prossima. Bene. Eh, arrivederci.